Dunque, Mi chiamo Giorgio Viarengo, vengo da Torino e sono il presidente della società di mutuo soccorso Edmondo de Amicis. In realtà è la società di mutuo soccorso i Sessi Edmondo de Amicis, fondata nel 1908 a Torino da un gruppetto di eh, contadini, operai, tramvieri della barriera di Casale. Eh, io sono in realtà in questo momento il coordinatore regionale nel senso della... Presidente del coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso del Piemonte eh, e in qualche modo come tale dovrei riuscire a coordinare un po' le eh, centinaia di società ancora attive in Piemonte, cosa non facile ma è comunque molto, molto sfidante. Dunque nel 1908 nasce a Torino eh, in qualche modo dalla confluenza di società preesistenti, la fratellanza e eh, un, un gruppo di amici eh, che veniva essenzialmente dai tranvieri, e, e questi in quel momento così storico particolare eh, decidono di associarsi per tutelarsi così come eh, da eh, storia del mutuo soccorso in generale tutelarsi, tutelare se i propri familiari e anche trovare delle occasioni di convivialità che permettessero in qualche modo a una comunità di essere un pochino più forte e contrattuale. La, la prova d'ordine era l'unione uh, fa la forza in questo caso si uniscono due gruppetti, due società della zona. Uh, decidono di, far, di costruire la sede sociale, uno dei simboli fondamentale mutuo soccorso e decidono anche di intitolarla a ah, De Amigis perché è esattamente nel 1908 che muore il famoso eh, scrittore in realtà piemontese di adozione, ma eh, ligure per nascita e per, per morte, eh, di cui però fu fatto un grandissimo funerale a Torino, eh, a memoria d'uomo non si ricordava un funerale così partecipato perché era molto amato, il De Amici se era una figura, peraltro anche eh, stato eh, deputato al Parlamento eh, come partito socialista, peraltro dimessosi per lasciare il posto in qualche modo dei politici, che è una pratica eh, veramente commendevole, eh, perché oggi non si dimette praticamente quasi nessuno, mentre invece appunto era molto famoso, uno scrittore popolare, molto amato, uno scrittore che in qualche modo aveva contribuito a costruire una, una cultura italiana e, e quindi i, quando i soci si riuniscono per dare un nome alla loro società decidono di intitolarla perché è 1908, aprile del 1908, appunto al mondo dei amici. Se la, fin da subito la chiamano da i stessi perché in qualche modo un po' lo spirito socialista, un po' il fatto che c'era qualche donna che partecipava nonostante non fosse così comune eh, ritengono proprio fin dal nome di dichiarare eh, in qualche modo l'importanza di questa pratica di uguaglianza anche fra generi eh, che appunto caratterizzava un po' questo tipo di, di partecipazione socialista molto, molto popolare in quel tempo. Il percorso in qualche modo un po' la storia della società pur essendo ultracentenaria è per certi aspetti anche un percorso abbastanza breve, abbastanza paradigmatico rispetto a quello che sono le società in quel periodo in quegli anni nel pieno della rivoluzione industriale c'è bisogno di in qualche modo di grandi forze lavoro, non ci sono tutele per quanto riguarda il lavoro, in particolare poi il lavoro giovani e donne, eh, il trovarsi, il mettersi assieme, il cercare di avere una forma di autotutela, eh, il cercare di avere una forma di auto-organizzazione che fosse libera e democratica diventa una cosa molto importante. Si riuniscono in questa zona che è di barriera torinese, quindi non è il centro, non è così collegata ai punti nevralgici della città, proprio per difendersi, per migliorare la loro condizione di vita, che diventa un modo per stare bene assieme con i propri familiari, per figure, essenzialmente lavoratori e lavoratrici o persone che avevano qualche difficoltà a trovare come dire, uno status economico particolare, per trovare un modo per stare assieme, per valorizzare questo questo è stare assieme. E quindi fin dall'inizio c'erano figure professionali più varie, dai ciabattini ai decoratori ai tramvieri, perché c'era un capolinea molto importante di tram a poche centinaia di metri, si decide di costruire questa società eh, che era, uno, l'occasione di eh, aiutare i soci e le socie e i loro familiari in difficoltà. Due, di costruire assieme, con, appunto, con dei numeri che lo consentissero, eh, situazioni di convivialità e di divertimento, anche perché effettivamente eh, appunto, le feste, eh, lo stare assieme, il bere il bicchiere di vino erano eh, una cosa che qualificava quel tipo di organizzazioni. Peraltro, il vino era effettivamente un elemento un po' centrale rispetto al, alla parte più come dire, ludica e ricreativa della società. C'era una commissione che si incaricava di andare in giro per i paesi, le colline, per recuperare il vino. Partivano di buon'ora con un carretto con le botti vuote e dovevano tornare in teoria già insomma, in serata per poi eh, imbottigliarlo in società. In realtà a certe volte questi giri eh, eh, per via del, dei troppi assaggi che facevano eh, gli assaggiatori e quelli che andavano a acquistare il vino duravano poi giornate intere. Però alla fine della fiera questo era un modo per avere una, appunto, un vino di qualità da consumare assieme in società a un prezzo assolutamente contenuto e quindi come dire, che, che potesse essere la portata di tutti i soci e le socie. In realtà il meccanismo per quanto riguarda le feste e poi il, le domeniche passate in società era quello che tendenzialmente le persone si portavano da casa il cibo, che poteva essere il pane con gli affettati, le frittate o cose di questo genere, e lì si acquistava il vino in società. Questo era il modo per mantenere la società che naturalmente aveva spese fisse, oltre non, non, non tanto le tasse, ma proprio di eh, manutenzione dei locali, di eh, spese vive per comprare eh, attrezzature e cose di questo genere, e appunto il vino era proprio un po' lo snodo centrale per l'economia della società. Ma eh, le donne avevano una, una posizione un po' ancillare, quasi un po' strumentale, nel senso che uno dei, eh, degli aneddoti che viene raccontato era quello che il compito delle donne era quello di venire con la carriola a recuperare il marito eh, ubriaco e riportarlo a casa per evitare che facesse danni anche eh, al ritorno. Eh, molto poche sono state le amministratrici eh, donne della società però effettivamente da qualche anno eh, no, tendenzialmente dal 2007 cioè da quando io sono presidente eh, tendenzialmente il consiglio di amministrazione è in una percentuale o del 50 o del 40% eh, composta da donne proprio perché eh, ci sembrava appunto giusto che ci fosse veramente una corrispondenza fra l'essere e il dichiararsi da ambo i sessi e poi invece essere al solito, in qualche modo, poi gestite da maschi. Si parla di eh, una cinquantina di persone che eh, si riuniscono e, eh, e collaborano e cominciano questa quest esperienza, che, che nasce appunto in un momento in cui non c'erano gli istituti di welfare che noi conosciamo, quindi, non c'era la pensione, non c'era l'antinfortunistica e, e non c'era l'identità di disoccupazione quindi in qualche modo lì davvero all'inizio eh, del secolo diventa molto importante tutelarsi, garantirsi eh, in modo autonomo diciamo proprio auto-organizzato, però effettivamente questa vicenda del mutuo soccorso che nasce dalla metà dell'ottocento per quanto riguarda eh, dallo studio albertino e quindi in qualche modo dal, eh, dalla libertà di associazione eh, e da questo principio della libertà di associarsi che poi in qualche modo si sviluppa il mutuo soccorso. La libertà di associarsi per tutelarsi e per raggiungere eh, in modo collettivo un benessere che per certi aspetti ovviamente eh, per persone che lavoravano, che non avevano ovviamente grandi risorse economiche diventava molto importante, così come diventava importante anche avere un'occasione perché lo stare insieme, trovare assieme delle forme di, di, di sostegno poteva anche aiutarsi in un'emancipazione che vuol dire anche istruzione per sé adulti che magari non avevano ancora a, a malapena sapevano leggere e scrivere, tant'è che molte società sono di istruzione eh, diventare appunto autosufficienti anche in quel modo quindi anche attraverso l'istruzione ma anche poi permettersi di avere conoscenze e occasioni per i propri figli e quindi per fare in modo che i propri figli avessero un'occasione per emanciparsi eh, diciamo questo discorso della della libertà che nasce effettivamente dalla possibilità eh, di associarsi autonomamente ci fa ricordare il fatto che diventa importante il discorso dell'autonomia e quindi l'adesione volontaria ma anche importante il discorso di costruire una comunità perché poi il concetto di comunità è un concetto molto importante è un concetto fondamentale per quanto riguarda queste società che hanno poi una storia ognuna molto particolare perché evidentemente è molto diverso essere la società di un piccolo paese su un cucuso piuttosto che essere, per esempio, come è al nostro caso, la società di una, eh, seppur in barriera, di una grande città con tutti i servizi, eccetera. Però mancando in, in quel periodo lì, ancora non essendosi affermati, eh, servizi come la disoccupazione, la previdenza, la pensione, il sostegno in caso di assenza dal lavoro. Lo stare assieme e il sostenersi in modo mutualistico diventava molto importante per avere una vita dignitosa e eh, come dire, anche per potersi poi divertire assieme. Il ballo domenicale piuttosto che la possibilità di avere un medico a disposizione erano tutte come dire, caratteristiche fondamentali di tutte le società e anche della Dermicis. Per questo primo periodo, fino alla Prima Guerra Mondiale, la società in qualche modo cresce eh, fino a raggiungere alcune centinaia di iscritti e eh, che però poi vede questa grande frattura della Prima Guerra Mondiale con molti giovani che partono, con i tentativi di mantenere dei collegamenti con le persone che stanno al fronte, quindi c'è un po' una frattura ma continua bene o male la, la vita ordinaria della società e dei propri soci finita la prima guerra mondiale in qualche modo c'è questo eh, periodo in cui c'è una ricostruzione eccetera ma eh, immediatamente si arriva al periodo fascista con i problemi che ovviamente il fascismo in particolare per la società in anche di socialismo o di eh, appunto infiltrazioni anarchiche o cose di questo genere, eh, cominciano molti problemi. Per quanto riguarda la Demicis, per esempio, che fino ad allora viveva abbastanza tranquillamente, dal 22 aveva anche una sua sede propria, grande, su due piani, eh, costruita in corso casale, eh, al numero 134, subito prima del moto-velodromo. Per riuscire a inquadrarlo ecco in, in questa sede che è quella ancora occupata oggi eh, faceva appunto le sue feste eh, c'erano quattro giochi da bocce si svolgeva un'attività eh, regolare puntuale con i buffettisti che servivano il vino eh, si beveva si mangiava assieme quello era il modo per quella comunità di eh, vivere e passare il tempo non trascorso lavorando. Eh, il fascismo ha cominciato a girare per le strade, alcune eh, sono state anche brutalmente vandalizzate e bruciate. Ma il primo obiettivo eh, era quello di mh, come dire, intaccare l'identità delle società. Per esempio, nel caso di, di questa società un po' così in odore di troppa democrazia. L'obiettivo era quello, uno, di far iscrivere i soci al fascio e anche di consegnare la bandiera. Eh, diciamo, la, la de Amicis riuscì a superare questo momento, quindi a mantenere il suo, il suo patrimonio immobiliare. Eh, eh, dicendo che la bandiera era sparita, non si era trovata, quindi la bandiera è stata eh, nascosta e portata altrove, è stata poi ritrovata nella sede della CGL a guerra terminata e il presidente eh, con grande come dire, sofferenza sua e dopo una decisione democratica si era iscritto al partito fascista in modo da dare una copertura eh, in qualche modo alla società la cosa funzionò eh, curiosamente e paradossalmente perché rimase ogni tanto con una qualche incursione di mh, appunto di sgherri fascisti, qualcosa di questo genere, però diciamo, non ci furono né, né, né grandi incursioni né grossi problemi. La cosa veramente curiosa è che invece, appunto perché era abbastanza frequentata da persone diciamo, di era socialista e comunista, eh, ovviamente il tutto nel modo più clandestino possibile, in, eh, nella Demice si svolsero delle riunioni segrete, per esempio del CLN del nord ed era stato anche scelta perché aveva la, la configurazione interessante di avere molte vie di fuga di essere in una zona abbastanza aperta e quindi anche facilmente controllabile dalla vigilanza diciamo, del, del CLN non, non ebbero appunto grandi problemi perché erano, e furono molto attenti eh, e fecero per esempio anche sempre la Amicis, poi addirittura la scuola quadri del PC partecipò anche eh, Giorgio Amendola eh, Annetta Fenoglio che è una eh, delle madri costituenti quindi in qualche modo fu frequentata da personaggi eh, anche molto esposti e eh, come dire, molto ricercati ma si riuscì con appunto questa questa cura un po' mimetica del presidente fascista e di vigilanza assoluta e molto attenta degli altri soci, evitare che ci fossero eh, problemi molto gravi, <coughs> tant'è che la bandiera è stata poi recuperata in qualche modo la società ha poi ripreso a funzionare negli anni, nel secondo dopoguerra, normalmente con feste, un tentativo di ripresa di una vita normale dopo quello che ha stato appunto eh, la, la guerra mondiale, la guerra civile e tutto quanto ne ha conseguito. Oggi il, come dire, il mutuo soccorso rimane eh, un'occasione un molto importante e eh, per quanto eh, posso dire io sul, sul piano valoriale dei valori etici e culturali ma anche sul piano patrimoniale perché ci sono un, più di 300 società oggi formalmente attive nel Piemonte che hanno tutte una sede sociale delle proprietà che vengono dai soci che hanno magari dato in eredità oppure che hanno dato in concessione, che poi è diventata in uso esclusivo della società. Comunque ci sono dei patrimoni molto interessanti eh, che effettivamente è molto importante, eh, secondo me, riuscire a preservare, ma anche è molto importante riuscire ad attualizzare quelle che sono le parole d'ordine fondamentali del muta soccorso. Che in primis la partecipazione, che poi ci, eh, ci riporta al discorso della responsabilità, la partecipazione diretta, perché il mutualismo non è proprio, nasce proprio in alternativa, se non in contrapposizione, all'atteggiamento filantropico caritatevole. Il mutualismo è quello che io partecipo, anche impegnandomi anche con qualche fatica e eh, addirittura sofferenza per eh, un benessere eh, mio e della comunità nel caso di bisogno e eh, in generale eh, mh, mh, mh, per lo svolgimento dell'attività. Eh. La, parte, diciamo, la partecipazione eh, è, diventa fondamentale il discorso della solidarietà perché appunto il mutualismo si nutre e vive nella solidarietà eh, nel senso che eh, parlare oggi di solidarietà e di mutualismo in tempi di un individualismo spinto, sfrenato, che si nutre solo di competizione, eccetera, è una cosa un po' rivoluzionaria. Allora, richiamarci a questi valori che peraltro sono poi quelli dell'inizio del mutuo soccorso di metà ottocento, ma sono poi quelli che ispirarono nel XVIII secolo la rivoluzione francese, se proprio vogliamo eh, risalire. Ai primordi, eh, quando libertà, fraternità ed uguaglianza eh, erano le stesse parole che poi noi ritroviamo oggi. Semmai oggi, eh, anziché fratellanza, un pochino di più, troviamo solidarietà, che è giusto per fare le pulce alla storia, è il termine che è subentrato alla fratellanza dopo la comune di Parigi quindi diciamo, è tutto un mix valoriale che però eh, oggi è perfettamente attuale e che eh, appunto le 300 e più società di soccorso presenti in Piemonte potrebbero effettivamente eh, mantenere e rilanciare è chiaro che si tratta di attualizzare quello che era Uh, il vincolo e l'obiettivo di allora, mentre allora si trattava di dare un minimo di uh, reddito, sussidio a chi aveva perso il lavoro, aveva subito un infortunio, uh, il classico era una lira al mese per avere sempre, anche facendo una qualche fatica, come partecipazione appunto e che è anche la responsabilità di cui parlavo prima per ottenere però una lira al giorno in caso di bisogno e questo è proprio lo scambio mutualistico in qualche modo che viene richiamato anche dai libri da questo punto di vista come questo tipo di, di, di intervento e di sostegno che c'era allora prima che ci fossero le iniziative del welfare pubblico 900, eh, da, diciamo, dal 1930 fino agli anni 50 eh, evidentemente adesso non, non sono più tanto attuali anche se ah, noi stanno, stiamo ritornando per certi aspetti esattamente a quelle che erano le difficoltà di allora perché il welfare, eh, a partire per esempio dalla sanità pubblica che era quella che si era riuscita a conquistare, che era quella che aveva tolto un po' di motivazione del mutuo soccorso, adesso sta diventando invece un altro problema molto serio. Però diciamo, per dire, l'attualizzazione è che si tratta di capire come oggi si è in condizioni abbastanza diverse rispetto ad allora, ma il principio di. Eh, partecipare e quindi di avere un, un ruolo in qualche modo nel costruire un nostro destino, ma anche nel costruire un nostro livello di benessere. Il principio di farlo con solidarietà e quindi non una logica di mera competizione, di individualismo spinto, ovviamente sono del tutto attuali, ma è ancora di più attuale il principio di uguaglianza che che, che se ne dica, Ben che vada oggi sono tutti pronti a parlare del contrasto alla disuguaglianza, quasi come se la disuguaglianza fosse un, come dire, una, un fatto naturale inevitabile. Mentre invece il mutualismo, il mutuo soccorso, quel tipo di esperienza è una visione in positivo dell'uguaglianza. Il discorso di sentirsi e partecipare da uguali a questa esperienza comunitaria, è una cosa che è certamente attuale e che in qualche modo, almeno per eh, quanto è la mia esperienza, cerca di informare l'attività delle società ancora oggi. Eh, per dire anche poi il discorso dell'uguaglianza e della democrazia, eh, queste società sono state e possono essere ancora di più per certi aspetti oggi, un, un nucleo eh, di cittadinanza e di democrazia. Una nota politologa la Nadia Urbinati, parlando del mutuo soccorso qualche anno fa, ha detto che eh, il mutuo soccorso è l'anima profonda della democrazia, che è una bella frase, ma a ben pensarci, è anche appunto una cosa che ha un senso, proprio se ci richiamiamo a questi valori di cui si parlava prima che l'uguaglianza nello statuto della De Amicis era vietato per esempio adesso questo è un esempio di diseguaglianza eh, capovolto ma era vietato che diventasse presidente un non operaio, quindi un caposquadra, un caporeparto, perché eh, no, non bisognava in qualche modo eh, far sentire disuguali gli operai i contadini, quelli che partecipavano. Eh, per il primo presidente, eh, che invece era un caposquadra dei tranvieri, perché era uno bravo, sapeva parlare eccetera, quindi era stato anche scelto da tutti gli altri soci e soci come una figura rappresentativa che valorizzasse la loro società eh, si fece un cambiamento si fece una delibera specifica per lo statuto per cambiare lo statuto perché in casi eccezionali anche un caposquadra potesse fare il presidente ecco. dire una cosa eh, del genere oggi eh, è veramente un po fuori del tempo però eh, quel tempo lì eh, siccome è riuscito ad arrivare fino ad oggi è tutto sommato appunto Cominciamo anche a vedere figure un pochino più giovani che si avvicinano e che apprezzano questo tipo di, di attività e di stare assieme, eh, di, direi che appunto eh, ci permette di, di sperare. Naturalmente questa attualizzazione di cui si parlava deve, deve trovare degli aspetti eh, concreti, cioè non... non non si può pensare di ripetere pari pari quell'esperienza lì, tipo andare col, eh, col caretto a cercare il vino nelle colline, però effettivamente opportunità di crescita, di possibilità di confronto, di incontro culturale e di emancipazione per le persone in, in posti liberi e in cui ci sente uguali, credo che sia un aspetto fondamentale, anzi da eh, preservare non solo con un museo ma con uh, un articolo in costituzione infatti il riferimento poi è alla costituzione quando anche la urbinati pari di democrazia parla di questa possibilità di essere di libera associazioni e di confronto laico e, citando noi abbiamo appena cambiato noi come dei amici sì, il nostro eh, statuto e abbiamo preteso che nel nostro statuto si scrivesse in modo chiaro che uno, eh, il, uno dei i principi a cui si ispirava la società erano comunque la laicità e l'antifascismo, che per quanto mi riguarda eh, è una delle eh, poche esplicitazioni di, di temi che sono eh, magari tanti o richiamati ma ben poco praticati oggi come oggi.